Apri gli occhi amore Sì apri No ho paura Apri <ride> <ride> Oddio sì <ride> Oh che bello Che bello sì! <ride> <ride> Buonasera sono barbuto Allora io volevo fare un aperitivo Perfetto Grazie mille Grazie ciao, ciao. Te la puoi tirar di meno <ride> Uh! Che carellino. A te l'onore. E che scivola le oh, sì. è, è, è come se avesse una pittora in mano. Non tu in faccia. Mi fai paura. Che oh, oh, no. no. stai facendo? Vendo il cibo. Non galleggia, è legno. Allora voi dovete capire. Che lui mangia? Antipasto, primo, secondo e dolce. Come tutti? No. no. Non so se si vede, ma mi mantengo. <ride> C'è una cosa che non mi hai mai detto? Questo potrebbe essere il momento giusto per dirmelo Sono tutto orecchie No, no, no Questa è un po' cattiva Come? È tanto cattiva Io non sapevo niente È una sorpresa Però Però In realtà Questo hotel Sì Io già lo conoscevo Ma come? Io non sapevi solo dove, in che stanza ti portavo non È così Perché era maledetto? Ah perché sennò poi ci rimane in mano. Ci cioè, sono appena di questo male <ride> allora, adesso ti dico una cosa io Ti spezzerà il cuore secondo me No, fermo. <ride> è cattivo? <ride> sì, dove c'è John John. Mm. Che l'abbiamo no. che l'abbiamo visto, mm. no? è, è stato è un film bellissimo. Tipo, non so, ci sentivamo un po' innamorati guardando quel film. Ah, oh, perché non lo siamo? Sì, però eh. guardandolo ci sentivamo un po' innamorati, no? Beh, sì. Cioè non è che capita con tutti i film. Tu sei no, convinta Tu sei convinta Cioè, Che l'abbiamo trovato così per caso su Netflix Sì. L'abbiamo aperto E ci è piaciuto A gran sorpresa È la prima schermata Così a caso Io ho cliccato L'abbiamo eh. visto Wow mm. No? No Io in realtà l'avevo già visto Mi solo. solo. <ride> allora È uno Posso dirle? È un merito stronzo Perché hai fatto No no Secondo me questo ti piacerà no? <ride> boh guarda la copertina A me ispira <ride> Oh, cioè, eravamo presi benissimo. E adesso mi dice che l'hai già visto. Sì, sì, ma il bello è stato. Il bello è stato, secondo me. Cioè, tu non mi è... hai mentito tutto il tempo? Sì, fino adesso. Cioè, l'abbiamo visto tipo quanti mesi fa. Cioè, io ma cosa devo credere? Quante volte mi hai mentito? Sui film? Eh? In generale, allora. In sto generale, molto... non lo so. C'era una scena in cui andavano a rubare a casa della fidanz... della... Della quel... di quella che sarebbe diventata la fidanzata? E tu mi dici? E io oddio, adesso sei di Becca, così, no? Raga, ora... Cioè, sono un attore nato. Sono oh. uno stronzo nato, è diverso. No, no, adesso stai zitto. Io ti dico tutta la verità. Ah, quindi, solo la verità, ok. No, sono uno stronzo. Ma quante volte mi hai mentito, scusa. No, sto pensando se c'è stato qualcos'altro. Cioè, vuol dire che c'è la possibilità che ci sia stato qualcos'altro. Può essere. Beh, dopo questo eh, non saremo più insieme. Bugie tipo da chirichetto. <ride> Che I crichetti sono tutti bravi, sono molto di chiesa no, Una bugia no. da crichetti <ride> Hashtag bugia da crichetti Allora ti ricordi quando siamo andati a Venezia? Ok ti ricordi? No no non lo voglio sapere, non mi rovini Venezia No non te la rovino Venezia yeah, yeah, avevamo, avevamo confidenza ma non tantissima Cioè non come adesso ok? E siamo andati a Venezia con Barbu Ti ricordi che ogni tanto si sentiva puzza di merda in macchina E davamo una colpa a lui? E tu? <ride> in realtà ero io che scorreggiavo <ride> E ieri sera abbiamo fatto l'idromassaggio, ne ho fatte tantissime, perché tante c'erano l'hanno le Lo Mi confesso pure io. Questo è un regalo per tutti i feticisti. Dai! A gratis.